Thank you. nella torre di Chia no, ti ho portato nel cuore che, nel cuore che soffre di un cuore che non batte perché Padre è morto per questo motivo anche se l'avevo massacrato lo no, sì, ti ho portato nella torre di Chia di un cuore che batte. e sono sempre emozionato perché adesso ti dico una cosa Lascia perdere quello che mi ha fatto. Lo senti. Non torno indietro perché mi sono distrutto con le mie mani e continuerò a distruggermi. Se un caso lo vuole, non demordo, attacco, sempre. Anche se sono diverto 8 kg. Faccio peggio. Faccio peggio. Perché? Allora non voglio dire perché rispetto. Ma l'attualità ho fatto il blitz alla, in obbedienza di tutto alla triennale. in tutta Europa avevo fatto ta -ta -ta -ta -ta, tutto un buon lavoro perché avevo guadagnato sui diritti, sui diritti del libro perché l'inedito era un inutile ho inserito dopo 40 anni o giù di meno del primo libro della mamma che si vende anche a battuta d'asta da quello che sono. E permetto di dirlo perché siamo si a Luca, hanno cominciato a chiamarmi in tutto il mondo per, perché volevano una fotografia, dandomi niente, non, non esiste il diritto d'autore né in Italia, ma pagano all'estero, qui proprio manco, pubblicano e non mettono nome, nel modo particolare a me Spadolini, che lo sai, hai fatto una battaglia, ma tu sei sponsor SIAE, sì. oggi vale qualche cosa la protezione SIAE per un fotografo, sai o bisogna perché? sempre rivolgersi agli avvocati, ai giudici, ai tribunali? Ma è così, ma io mi ero tolto dalla SIAE, e lo sai, perché poi sono ritornato, io le ho chiesto che volevo, perché morirò, e i Pasolini... E io entro nel diritto d'autore e, e, e sono blindato, poi perché c'è Marrei, poi perché c'è Uoro, ma in modo particolare che per 70 anni dalla mia morte non possono toccare le foto perché lì ci il dirà che gestisce bene le opere degli artisti quando sono morti. E non va bene. Oggi si sta riparlando di proteggere le immagini d'autore anche su internet. Ma certo, io internet mi incasserei moltissimo, tolto il sito che ho fatto con te, dove do una delibera, perché non so fare niente, quello è un sito fermo, oggi lo rinnoviamo su questo, spero di poter fare tante cose, se riesco, perché la situazione è... È, tra... è pazzesca quando Poi voglio viva l'arte come dice un mio amico Luigi Antani viva viva viva l'arte però ho messo il vedo e il regista Aver ah, dico detto mi è arrivato dalla produzione urania mi sembra italiana 20 pagine dove dovevo fare la cessione totale di diritti a, a titolo gratuito il, il, il, il regista Haber ah, ne diventa titolare a pieno diritto, può fare tutto quello che vuole e darlo a chi vuole. Questo. Poi non ci metto il carico sopra, 20 pagine ti sto dicendo la sintesi quasi della fine, per ricordarmelo, dicendo vita durante planetariamente e universalmente la cessione del diritto. Allora io ero in Spagna, ecco la SIAI, ho chiamato la SIAI, ho detto alla SIAI, se non fate immediatamente un blocco che non, non si possono toccare, io prendo un aereo e arrivo direttamente alla SIAI che è tutto un vetro. E, e dopo pochissime ore hanno preso il perché ho avuto paura del porto più grosso che avveniva, tanto me l'hanno rubate tutte, e Ecco, questo, eh, per questo film dove Abe ah sta facendo un film, dice il mio Pasolini, le ultime 24 ore di vite con un'icona che interpreta il ruolo di Pasolini. Ma Pasolini è un poeta, questo attore deve diventare poeta, poeta è la persona, è il cuore che è molto difficile interpretare un poeta. No, allora, magari, ma non so, la trama è un po' strana. Si è, si è letta su un venerdì, mi però siamo ad aspettare questo evento nel 2019. Ci, ci doveva essere in regolazione al fatto delle esposizioni che invece è stata ritardata di un mese e mezzo e penso che sarà intorno al 15, al 15 ci sono le mie foto in quanto collezione Giorgio eh, Levi, libro sì. mi sa, forse si fettono più una copia, niente distribuzione, e ha fatto Barcellona, Par Barcellona, Parigi, Roma, Berlino, nel 2005 come co coinciderà anche con l'uscita. Credo che sta esplodendo Pasolini in un modo mondiale. Però sono orgoglioso. E oggi, Luca, che tu hai fatto delle battaglie con me è incredibile, Dino Pedriani si è censurato ho messo il diritto non si può più, non si possono più qui l'ha voluto allora, è, un, è un discorso mi parlano di prezzi invece io non posso fare dico che questa foto la vorrei mettere a 1500 euro in galleria vuol dire la metà lo guadagno io, la metà lo guadagno al gallerista giusto? Sì. ma io non ti posso garantire sono ormai planetarie queste foto sono le foto più famose nel mondo pubblicate eh, fatti fatti fatti come tu sai oggi non ci vuole niente sono contento che si possano fare le cose <ride> anche dal libro lo scaverizio che si fa sono contento che in tutte le case del mondo di chi ama la cultura ci sia Valdolini e non di Romeliali io vivo per l'arte e per l'arte deve vivere senza di me non dico qui, invecchiando ho un tono verbale con la trampiatura ce l'ho poi qui siccome io avevo fatto una sala la curatrice Laura Curibini mi sceglie una sola foto di soffio e io come facevo e sul catalogo che adesso ti do spero che ce l'hanno una copia perché io non ne ho ne ho due le copie le ho allora io ho fatto questo rendimento mettendo la baria soffio serie da 1 a 5 del 2004 vintage non do i prezzi perché non li posso dare devo parlare con il gallerista stampa in del argento si consegna la vita ad un pubblico a che un... sono io e Simone. E qui entriamo in qui, qui entriamo nel, nel soffio della vita, è un omaggio e il silenzio. la stessa cosa di loro, sono i bambini normali perché sono serviti a capire perché morivano dentro il grembo di una madre tutti quanti trovano questa qua spaventosa invece voglio fare il commento da critico la cosa bella di questa che adoro questa è mia personale questa è mia è collezione mia questa magari lo vedi? farò se potrò riprendere dalla strada il mio studio dove mi concentro qui provini, qua ecco, la vedi così la realizzo questo è un tavolo non altro questa è l'opera che vedo e spero di continuare e sedere le foto 2015, 2014 2016 poi non lo so il giorno che morirò, ma insomma, mi avvicino, no? Sempre di più. Posso non arrivare a cent'anni. Se mi permettono di vivere, se poi hanno stabilito che io sono un personaggio scomodo, vistoso, io sono una persona libera, sono libero, libero. Ho scelto di fare l'artista perché viva la libertà. e ricominciamo a vivere, Morendo questo paese e c'è chi ha già detto che sta facendo tutto, lo devo nominare e il cuore è là e qui c'è un altro cuore, qui ci sono i figli non nati, ha un figlio non nato, un omaggio alla rena Faldaci, o a Pasolini, No, la volentieri, si tratta la riana ma questo è spettacolare perché vedi la vita, quattro gemelli, la vita è lui, Guardalo che cos'è, guarda che maschera, è un capolavoro, non fatto da è natura, ma come ti fa a dire che, che la gente scappa? Da che? Cosa c'è? È un basso rilievo, perché uno scultore non lo rifà? Se lo rifà uguale è un cretino, ma se lo interpreta... Guardate, questo è tutto, c'è tutto il liquido, mi conservo, non vedi il liquido, lo vedi solo qua. E questo qua aveva le gambe, è attaccato, vedi questo, quel dettaglio, capite che lì si capisce che c'era l'acqua. Sì, è finito. questa sì, volta è finita, risaliamo, risaliamo e se ti va, hai ancora la molta vista se mi vuoi fare delle altre cose, andiamoci a prendere una cosa al mare, al molo. Intanto visto che stiamo davanti a un bambino mai nato, ci vuoi dire cosa successe tra Pasolini e la Fallaci o lasciamo che i nostri lettori se lo vadano a trovare? Se lo vadano a trovare e leggono, ma sono diventati, hanno molto litigato, ma se lo vanno, perché Pasolini è sempre stato un uomo si è messo in prima linea anche con Calvino e c'è scritto in adesso mi posso sbagliare io non sono, io sono, un artista, non sono uno scrittore, e tanto meno un intellettuale, che essere intellettuali vuol dire essere corrotti, è già offensiva la parola intellettuale, scrittore vuol dire, come diceva Torini, io sono uno scrittore. Ma volte in questo senso è scritto che l'abbiamo fatta sì. non un contento. e poi adesso andiamo dove ho i miei luoghi, dove ho gli amici, la gente, la gente vera, l'arte mi sta facendo molto male, sempre di più, sempre di più. Chissà se Pasolini vedesse oggi Italia alla cultura? Ma Pasolini non lo può vedere, ma Pasolini l'ha detto, è un, un, un, un genocidio di massa. Hanno rovinato la paesaggistica, lassù. E questa è la grandezza di un un poeta. Io mi auguro che chi arrivi all'orecchio, quello che Dino Pedriani dice, poi chi ha veramente conosciuto Padroni, stanno morendo tutti. Una marea di gente che si è inventata tutta e non l'ha mai conosciuta e soprattutto mai letto.